Sì, ciao ragazzi, allora nuovo video make up questa volta perché questo non è Halloween per me perché tanto Halloween non lo festeggio però ho voglia di truccarmi con voi in diretta Dunque non so cosa ne uscirà fuori però eh, Voglio truccarmi un po' diverso come mi trucco sempre Non so ancora cosa ne uscirà fuori appunto E niente, andiamo subito al dunque Aspettate un secondo allora dunque sto utilizzando sta palette della Zoeva Opulence di Zoeva, eccola qua, vedete, Questa qui e questa qui l'ho presa su Sephora ma tanto tempo fa ed è molto buona e mi sto strapiacendo. Quindi, allora, ragazzi miei, vado a utilizzare questo blu, questo blu qua, che non è che mi stia tanto bene, ma lo utilizzo perché, oh, vabbè, questo mese si sa, si sa festeggiano in tutta Italia Halloween e quindi ho voglia di fare un tema Halloween anche io vedete questo qua questo bluette sui miei occhi tanto poi vado a truccarmi <ride> già allora tanto aspettate che vado a mullermi di specchietto eccoci qui allora mi, mi sono mullermi di specchietto ok dunque non so ancora cosa farò, perché non ne ho idea, però vabbè. Tra l'altro la palpina è molto oleosa, quindi non lo so cosa ne uscirà fuori. Secondo me ne uscirà fuori una schifezza, però, però tentare la muoce. chiotterà mente aspetta un secondo eccomi allora si sì. è fattibile diciamo Per lui va benissimo ok adesso vado di qui L'ho preso pure troppo E l'ho sbattuto troppo Il pennello Adesso vediamo un po' Cosa fa Sì sì sì Bello questo trucco mi sta piacendo Appunto perché stile Halloween Quindi va benissimo Ah eh, ricordatevi questo, questo video va su TikTok direttamente Ragazzi che siamo su tiktok allora se volete seguirmi praticamente mi segui perché vi aspetto volentieri ok Sono come fare altre a, a truccarsi in diretta così. Io non, non riesco più tanto, forse ho perso un po' la mano. Può poi allora, il trucco sarà senza correttore perché sarà stile fantasma, stretta eh, tipo col, con un po' di gote truccate nel senso il blush, però. Tipo la, la, la, la sposa fantasma, non so, si chiama sposa fantasma? Non lo so, avete capito, secondo me la trama che voglio fare su questo video. Non so, la sposa cadavere, ecco, mente, la sposa cadavere. Mi è piaciuta un casino, non, non ho ancora visto il dramma di quella cosa lì, però mi piace un botto quella cosa lì. La sposa cadavere è bellissima, solo che io al contrario di lei <ride> le mie occhie sono quelle che sono, quelle che sono le mie fregnacce allora mettiamo una penna di mascara sempre che non ti la mascara nell'occhio allora ok abbiamo detto niente correttore sì però poi il blush ce lo mettiamo vero e eh si sì. se trovo dove ho messo i pennelli ah si sì. vedete come dimentico tutto vabbè ecco qua allora come blush ho pensato di mettere questo della rimel maxi blush Solo qua questo vedete e niente questo metto, allora, spolvera un po', però vabbè, vedete, ecco qua. Devo mettere, quindi lo metto qui, ho la sedia accanto, quindi potete capire come sono messa. Ne metto un pochino, non molto, tanto sembra una sposa cadavere. Ho tenerò dei commenti un po' maliziosi, però chissà ne... la vita è fatta di altro, non solo dei commenti malefici. Hm? Ecco qua. Come lo sento non metto nulla resto sto ma non voglio mettere un rossetto rosso sangue non lo so Vabbè. Boh, non ne ho idea sinceramente allora come rossetto ho deciso di mettere anziché stare con le labbra naturali senza nulla questo di uai questo qua vedete questo sì qua e la sposa cadavere è pronta <ride> è. non so se questo look vi può piacere però ho cercato di fare del mio piccolo nulla spero che questo video vi sia piaciuto e se è così eh, non so seguitemi mettete like quello che volete e ci vedremo per altri trucchi o oh anche per video che ricci come questi di oggi, come questo di oggi, e, e noi ci si vedrà appunto in un altro video, sempre qua su TikTok. Ciao ragazze, buon Halloween a tutti e buon progredimento di giornata, ovunque voi siate. Ciao, un bacio, ciao!